Zombie apocalypse, ciao a tutte e a tutti, nuovo video anzi, buonasera a tutte buonasera a tutti, allora nuovo video sulle tutte le mie palette. Questo è un video tag, ma più che altro è un video per mostrare le palette che ho, ne ho tantine, ma vi mostro per adesso quelle che tengo in mano io, che tanto tanto mi trucco con quelle. E Nulla, se questo video vi piace, vi interessa solo per fare compagnia, ok eh, mettete un bel like, ovviamente un bel pollicione, seguitemi come Instagram, Youtuber, Melania, va melania no, aspettate, Melania, youtuber, melania, trattino va sotto, eh, su Facebook come Melania Varsdale, mentre su Instagram, l'ho appena letto, TikTok Melania Beauty Makeup, e eh, va bene così. Fatemi sapere con un commento se vi piace questo video. E nulla, iscrivetevi e attivate la campanella. Buona visione. Allora, come prima palette vi mostro questa qui, per la Zoeva. Molto bella, è abbastanza mh, decorata. floreale. Vedrete che è il pecco floreale. E niente, questa, questa palette è bellissima. E ciao! allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se non erro 10 colori vedete Spero che sono 10 colori si sì, mi sa che sì, esatto vedete e niente ehm, vado veloce per perché sono vialogliate ma vabbè e questi sono i colori e qui allora questi colori qui sono il più che io uso ovvero questi imperial uso sia imperial questo lo uso una volta ogni tanto, non sempre, ma uso sia questo, vabbè, questo ci ha fatto un bel sorco, questo non so come, ecco qua, questo qui e anche questo, il blu lo uso mh, una volta di papa anche questo, però mi piace tanto, questo ed è De col, vabbè, non lo so, non mi riesco a leggerlo, se lo leggete voi è meglio, si vede, spero di sì, o comunque fidatevi e questa è la paletta che mi piace davvero tanto che utilizzo di tanto in tanto cosa vuol dire di tanto in tanto che la uso quando non vado di fretta perché se no se vado di fretta preferisco usarne, usarne usare una paletta passepartout cioè multitasking che non no questo lì vabbè multitasking che ehm, sì che mi permette di eh, di fare un trucco veloce un'altra palette eccola qui arriva naked 12 colori e shadow sarebbe questa qui sono questa presa su aliexpress e mi piace davvero tanto ha 12 colori si sì, 12 colori e mi piace perché ops il pennello mi ha allora sto qua questo è il pennello lo metto qui per quando ho finito il video lo rimetto dentro. Allora, vi dicevo, tolgo la verina, questi sono gli ombretti. Questi e questi secondo, ombretti, so cosa sì. voi riusciate a vedere? Aspettate che ve la giro, perché da una parte c'è lo specchietto. Allora, questi aspetto, allora, questi sono gli ombretti che utilizzo quando non, insomma, quando sono di fretta perché se, se, di meno, di se scrivono di, se di meno non me ne importa niente perché tanto poi quando torno a casa mi strucco bene bene vabbè. E, mi piacciono e, e li utilizzo perché sono eh, gli ombretti che preferisco che mm, non, fanno, non fanno tanto fallout una pena però almeno eh, è la palette che eh, è tipo eh, come ho detto prima non veramente eh, sì, è multitasking no? appunto è multitasking ehm... e con questa non devo fare in fretta a truccarmi quindi faccio la cosa veloce proprio show e show alla veloce come dice Barbara D'Urso quindi sono a posto poi ah, e tra l'altro se avete questa palette presa dall'express per la consiglio perché mi piace davvero tanto solo se l'avete se no se avete altri tipi di Palette uguale a questa con gli stessi colori anche differenti va bene, comunque, uguale poi. Altra palette che amo alla follia è che oramai l'ho accantonata, ma ho intenzione di riprenderla di nuovo. È questa qua, della Aspettate che non ho fatto vedere mm, up Revolution, ma di che cosa Neutral Neutral? questo qui sarebbe. Che è un po' per specchiato da dietro vedete qual è questa qui sì questa e, e questa qui è quella che ho utilizzato in, in tutti questi anni questa è perché se vedete così il sorco il buco direttamente che si vede lo scheletro della parte perché mi piaciuta tantissimo quindi è top quindi non lo so ma eh, devo dire che sono tra, strainambrati con questa palette lo ero fi, fino a ora e adesso non mi piace ancora di più nonostante l'ho accanto, accantonata un po', l'ho messa un po' da parte allora qui vedete il sorco, ovvero il buchino perché mh, mi è piaciuta, mi è stra-piaciuta questo lo uso come, mh, non per fare le sopracciglia ma come matita e nella rima inferiore dell'occhio questo qui questi lo stesso li uso come, non, so, non, non voglio dire, muttaschi. Li uso quando voglio fare un trucco qui veloce e mi piacciono. però, eh, dicevo, questi colori mi piacciono, ma gli altri non tanto. perché sono un po' un pugno all'occhio, non so perché. questa palette mi ha soddisfatto un po', tantissimo, ma eh, di più, ma non sono soddisfatto questi colori qua. Un po' giognoli. I più accesi secondo me erano. Ciao. questi E niente. Aspettate, ragazzi, che mi metto. Eccomi qui. Allora, vi dicevo: questa palette è questa qui. Sarebbe questa che mi vedete ehm, una volta ogni tanto utilizzare. Solo che eh, adesso sto utilizzando altre palette. Che non so se vi ho messo. Vi ho preso, ma penso di sì. Ed è questa qua. E appunto questi colori mi piacciono, questa, questa parte qui però eh, questi di giù non tanto. Sì, vabbè, questo l'ho usato non so per quale trucco, però ehm, non mi ha fatto impazzire. Devo dire la verità: vedete, ve la vicino, ma vabbè, ci siamo capiti. Il resto mi è piaciuto. Ma gli altri trucchi che ho fatto, oh, sì, ma ci sono dei trucchi che mi sono piaciuti, come i trucchi che non mi sono piaciuti. Quindi, ah, non è la paletta B. Uso quasi spesso, perché questa, vi dicevo, l'ho accantonata, l'ho messa da parte per dire una cosa più spiegativa, vi dico meglio che l'ho messa da parte perché accantonata, non mi riesce a dir dirlo come si suol dire bene. Vabbè, no, c'è un comment. allora. Questa è soapix pep specchiato Extra Spice che sto amando la follia. E questa è l'altra palette che io adoro da morire. Allora, io utilizzo tante volte per fare la, la base, everyday, sarebbe questo, everyday, e, e nulla mi piace, everyday. Poi come base, vabbè, potrei metterci per insieme del, del correttore primer, per correttore a modo di primer, però mi viene male perché sapete cosa, cosa è successo. Tutte le volte che metto il correttore come primer... La palpebra mi suda, non so il perché, non ho idea del perché e quindi tutte le volte lasciamo perdere il fatto che io ho una palpebra sudata di mio perché tutte le volte ho oh, perché devo mettere il collirio o quell'altro, però, boh, non saprei. Poi, Romance Romance mi piace lo stesso, ma che ci vuole una bella base occhi, cioè un bel primer. Ma io non mi interessa di comprare altri trucchi quindi. Mi accontento di prendere il correttore che ho in casa, un qualsiasi correttore che ho, vabbè qualsiasi, quello che mi ne ho comprato in questi giorni, più quello che devo ancora terminare sarebbe l'infalibro di L'Oreal. Comunque vi stavo dicendo senza cambiare troppo discorso, questo è Romance 21, lo uso quando voglio accendere questi colori qui, accendere di più i colori che sono troppo chiari, li voglio un po' più intensificare, come si suol dire, vedete, eccoli qua, 21 è, è, è romance, si sì, stavo dicendo un'altra cosa, non c'entra niente, poi dreams, mi piace lo stesso, ma eh, quando voglio fare un punto luce nell'occhio, vedete, sarebbe questo, dreams, lo veduta al contrario, ma è la verità, è lui, cioè non la verità, e perché la palette è alla rovescia però questo è Dreams poi come altri colori che indosso Ogni tanto tanto perché mi piacciono a me e perché faccio una pazzia di make up impazzia si intende per dire che mh, non ho idea neanche io di che colori mettere metto Infinity Infinity sarebbe questo lo sapete anche voi questo qui è Infinity e mi piace molto è un bel color celestino barra grigiongono si può definire così? no, forse un bronzo un bronzo celestino vedete? questo qui sto parlando di questo qua non lo so se si può definire bronzo grigionolo. non ne ho idea comunque quello è quello che io metto Guarda, di tanto in tanto qui mi serve di una salvettina perché Altrimenti mi tutte le dita. Allora, questa ce la rimetto qua dentro. Un attimo, solo e come penultima palette, vi mostro questa qui di eh, Jewel Collection Deluxe. Questa qui sarebbe, vedete, col pack tutto brillante in alto, eccolo qua, della Make Up Revolution. Sempre un po' zucchina, ma non me ne vogliate. Ma io o mi trucco o mi trucco o non mi trucco per niente quindi questi sono tutti i colori belli perché nel video di prima che sono messo stamattina eh, che ancora devo pubblicarlo che è in privato ovviamente ho detto una grossa fesseria ho detto praticamente questi colori sono tanti colori che c'entra tanti colori vabbè lasciatemela passare sono stata appena assonnata non lo so non ho idea l'ho fatto col telefono iPhone pensando che non registrasse chissà che cosa che è un'altra pessiria ma va bene comment, lasciatemelo dire però è così alla fine non sono riuscita a, a realizzare il trucco che volevo perché uno è vero avevo, la, avevo la, le ciglia che um, mi si sono un po um, non so come spiegarmi sì insomma avevo le ciglia un po sensibili dipende da quello che applico o via discorrendo mi si fanno le ciglia come dire ipersensibili e eh si sì, per la bellezza che purtroppo se metto un mascara che non lo so vabbè adesso non sto qua a dire, ve lo dico in altro momento comunque non so quanto verrà lungo questo video, non lo taglio perché sennò non si capisce nulla già, quel video l'ho tagliato anche troppo e penso che non si capisca una mazza ma va bene no comment allora vi dicevo questi ombretti sono tutti belli, mi piacciono le utilizzo sempre e sono bellissimi perché li adoro ma perché qua c'è tutta sta luce allucinante e <ride> fatate la battuta la rima ok perché sennò così non si vede la mazza e ho io... ci potevo pensare prima Boh, vabbè. più ok no così sono troppo accese vabbè comunque e eh no non si vede niente così aspettate un secondo perché io così non vedo un cavolo, vabbè, lo devo mettere così per forza. Perché altrimenti non si vede niente ragazzi, ecco perché. Questi comunque <ride> sono gli ombretti che io adoro di più, mi piace questo rosa. Questo qui lo sto sciorcando, cioè lo sto bucando, mi sta, lo sto applicando tantissimo. Questo ci fa punti luce con questo e vabbè, allora, che ve lo dico fa, mi piace un, un botto questi ombretti. E, quasi con tutti l'esperimento non faccio molti post su instagram scusate ma qualcosa mi sta grattando molto il naso vabbè vi dicevo ehm, non faccio molti instagram stories perché tanto vabbè, mi trucco per conto mio senza che nessuno mi deva dire o fare niente nel senso mi devo criticare o dire cose perché ognuno libero di truccarsi anche eh, privatamente e poi farsi foto e cose e metterli in ogni, in ogni dove c'è cioè, tipo Instagram, TikTok e via discorrendo però a volte io preferisco farmi la foto e basta e, e buttarla lì e scrivere qualcosa di breve ecco qua di poco importante comunque questi sono i ombretti e niente questa è la, la palette di Sharewell Collection Deluxe mi piace e, la adoro, mi piace da morire eh, perché... so. Allora, eccomi qua, dunque è tornata e Questo il video finisce qui Sperando a quanto siamo arrivati A 15 minuti di video Scusate se guardavo i minuti ma Spero di non avermi annoiato se è così Fatemelo sapere sotto un video e... E Questo è il mio canale ma non ci posso fare niente A me i video lunghi o corti non so se riuscirò mai a farli. Però, questo è il mio intento di voler trattenere in qualche modo. E eh già, e nulla eh, eh, che dirvi. Se questo video, appunto, vi fosse piaciuto. No, come sto parlando? No, vabbè. Se questo video vi piace, eh, mettete un bel pollicione all'insù o in giù, come pare a voi. Eh, commentate qua sotto. Iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, ah, a proposito, vi piacciono le mie unghiette? Spero di sì. E Se è così, vi faccio vedere che ho applicato quello di pupa. Pupa, non sì, mi ricordo. Pupa. Questo è il pupa, vedete? Pupa, sì, 0,40. Credo che sia, se non erro, referenza. No, vabbè, sto dicendo una cacchiata. 0,40. Eccolo qua, vedete non si vedrà mai niente fidatevi però perché qui è di... boh. comunque questo è quello che vi so di io ehm, 5 ml di prodotto e questo è il mio smaltino comunque spero che vi piaccia niente nulla ragazze questo era tutto e io sono Dolly Martino e Van in alte... no, Vanessa in arte Van Gogh e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi un bacio adesso appena a posto lo pubblico e lo monto anzi prima lo monto poi lo pubblico Zombie apocalypse.